Io vorrei chiudere la puntata come sempre, insomma, con un accenno che riguarda la formazione, perché abbiamo visto ottobre, mese pieno di iniziative, a partire naturalmente eh, dall'iniziativa eh, di Roma, di, di Pietro Di Lorenzo, sì. ecco, di Investing Roma, e poi tutti i webinar eh, che sono dedicati appunto all'educazione finanziaria, alla formazione. Uno spoiler per quanto riguarda questo mese appena iniziato, novembre. Tantissimi, mm. ti dico so, spoiler tantissimi, Tantissimo. insomma, eh, dice tutto e dice niente. Eh, primo appuntamento il 3, quindi domani con Pietro, uh, finiamo il 25 con, uh, con l'ultimo appuntamento con WebSim, nel mezzo ci saranno tanti ulteriori uh, approfondimenti con tanti fondamentalmente eh, esperti e formatori per abbracciare tutti i profili probabilmente ritorneremo in presenza insomma fisica in, nei futuri mesi quindi speriamo di accogliere tanta gente perché abbiamo visto che nell'appuntamento con Pietro, nell'appuntamento di Consultic Fiondi che c'è stato venerdì scorso, mm -hmm. scusami, giovedì scorso l'interesse verso la formazione in presenza è sempre costante quindi cercheremo quanto possibile ovviamente viste le restrizioni che ci sono non ci sono insomma di tornare in presenza certo. e di rivederci finalmente dal vivo. Eh sì beh ecco questo ecco, questa è un'esigenza che avvertiamo sempre di più, ovvero eh, quello di, di ritrovarci finalmente in presenza di abbandonare le Zoom call, che sì, sicuramente sono state utili durante il periodo pandemico, ma non c'è come il faccia a faccia il potersi confrontare direttamente eh, in tutti i settori. E poi, oltre a questa esigenza, c'è un'altra, cioè quella di avere sempre più dati e informazioni che riguardano l'educazione finanziaria. Forse mi chiedo, e lo chiedo a entrambi in realtà, un'esigenza che si sente maggiormente proprio per il periodo che stiamo attraversando e per il fatto che la materia economico-finanziaria è anche al centro dei pensieri del governo, quindi dei telegiornali, ci sono sempre più notizie che parlano di economia, e la gente giustamente inizia e vuole iniziare non solo a informarsi ma anche a formarsi. Nicola? Sì, assolutamente Valentina, eh, ci sono sempre più persone che sono eh, molto lontane dal mondo dei mercati finanziari che mi chiedono... Eh, informazioni, consigli che magari vogliono eh, fare un corso di, di formazione o altro ma non chi magari era già abbastanza vicino alle tematiche economiche e finanziarie ma eh, persone che nella vita di tutti i giorni fanno un lavoro che, che non c'entra niente con i mercati finanziari e la spinta maggiore il motivo principale di questo nuovo interesse è legato all'inflazione certo. quello che mi dicono tutti è quello tutti partono dall'inflazione ma perché c'è un'intera generazione nata dagli anni 80 in poi che non ha mai visto un'inflazione a doppia cifra come quella che stiamo... Eh, vivendo oggi bisognava avere almeno 10 eh sì. eh, anni negli anni 80 per averla in qualche modo percepita e quindi è una novità assoluta per insomma, quasi la metà eh della sì. popolazione. guarda l'abbiamo proprio ricordato l'ultimo dato relativo all'Italia siamo ormai al 12% non si registrava dal marzo 1984 quasi eh, 40 anni tra l'altro però in un contesto completamente certo. diverso perché negli anni 80 era un'inflazione da, da domanda non eh, decisamente Ecco, eh, da dare in caro eh, delle materie prime e con una prospettiva di crescita ben diversa da quella attuale, quindi anche l'emergenza che ci spinge ad approfondire determinati temi che prima appunto di questo periodo venivano un po' accantonati, ora non è più possibile. Io ringrazio tantissimo Nicola Para per averci mostrato come sempre con ecco, l'operatività live e non solo, anche per aver fatto un quadro molto preciso e puntuale della situazione economica e delle decisioni che prenderà la Fed. Grazie Nicola per essere stato con noi grazie, grazie Valentina, un piacere un saluto anche a Riccardo grazie e ringraziamo e salutiamo anche il nostro Riccardo Falcolini sempre per insomma, questo suo intervento settimanale che ci introduce sempre di più nel mondo dei certificati, mi avete detto nella tavola rotonda eh, di venerdì, mi raccomando non chiamarlo un nuovo settore dei certificati perché ormai lo dobbiamo dare come una realtà assodata <ride> assolutamente no, non lo chiamiamo così anche se per alcuni è ancora un mondo nuovo certo. quindi insomma tutti a formarsi ad informarsi a seguire le fonti tv a seguire noi come Unicredit e tutti i webinar a seguire nicola che è comunque molto presente con tante attività di formazione quindi ringrazio ancora a parte da nicola ringrazio nicola per essere stato con noi ringrazio te ovviamente per averci ospitati ancora e tutti coloro che ci hanno seguito benissimo grazie a proposito ecco di non abbandonare mai informazione la formazione ricordiamo che la puntata questa l'avete vista live ma la potete ritrovare sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Io ringrazio i nostri telespettatori per l'attenzione, naturalmente ecco la puntata di Zoom Certificates finisce qui non la programmazione di Le Fonti TV che continua e io vi ricordo l'appuntamento speciale Fat Talks a partire dalle ore 18.30 con la nostra Head of Channel Emanuela Donghi e tutti i suoi ospiti se volete sapere che cosa deciderà Jay Powell, beh c'è un unico modo, sintonizzarvi sulle fonti.